Infissi in PVC per esterni intendiamo gli scoroni, le persiane, quindi per esterni, perché l'infisso interno invece la finestra. E un infisso esterno, essendo molto sollecitato dal punto di vista termico e interperi, ma soprattutto termico e rasi del sole, è un infisso che ti sconsiglio di fare in PVC. Uno, appunto per la questione termica, due perché solitamente un infisso esterno non viene fatto bianco come l'infisso interno. Quindi sarà un infisso colorato che si riscalda di più, quindi mi amplifica il problema delle dilatazioni e soprattutto sarà qualcosa al quale io applico sopra una pellicola per poter fare una persiana un oscurone verde effetto legno grigio o il colore che preferisci questa pellicola sole vento pioggia così di continuo col tempo si potrà anche staccare non ti dico che si staccherà un anno dopo questo dipende dalla qualità del tipo di pvc di, della pellicola e dal colore però non avrà la durata che può avere invece un infisso in pvc interno e non esterno l'unico vantaggio che ha questo tipo di fisso esterno è uno che al tatto rimane caldo, cioè rimane caldo o freddo non si riscalda perché invece una persiana metallica quando di fuori batte il sole dentro si riscalda e ti porta dentro calore oppure quando fuori è freddo può fare un pochettino di condensa Se è tutto chiuso come uno scurone no è vero che non è dentro casa però non è bello da vedere insomma l'altro vantaggio è che con gli incentivi per la sostituzione degli oscuramenti esterni con un infisso esterno in pvc che ha un potere isolante e migliorativo posso farlo rientrare nella detrazione con una persiana un scurone in alluminio non potrò, a meno che non sia blindato quindi vado sulla sicurezza perché nelle normative uscite l'anno scorso nel 2020 hanno imposto che quando si cambiano solamente le chiusure oscuranti quindi quando non intervengo sull'infisso ma solo sull'inserimento esterno devo andare a migliorare la termica una volta non era così, potevo fare qualsiasi cosa era veramente facile utilizzare gli incentivi oggi c'è questo gap quindi potrebbe essere magari un motivo per cui scegliere quel tipo di inserimento lì sai che durerà di meno però hai preso il 50% di incentivo valuta tu se ti conviene o meno considera questo a livello di prezzo non c'è quella differenza che c'è sull'infisso interno perché dentro un sermento in pvc costa meno di un sermento in alluminio un sermento esterno quindi persiano scurone non costa meno di una persiana scurone in alluminio se necessiti di consulenza per tutti questi aspetti per gli infissi interni esterni per un consiglio anche sulle detrazioni e non sei un cliente della nostra zona quindi non ti posso servire direttamente e quindi non ho un conflitto di interessi ti posso Posso consigliare nella scelta più giusta da fare attraverso la consulenza se vuoi saperne di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi una consulenza personalizzata dove ti aiuterò a fare la scelta migliore ciao e al prossimo video